Per scrivere in CA accetti a cinque Con i tuoi dati crea un nuovo capitolo. Selezione e gestisci. Per scrivere, inizia a scrivere sulla tastiera. Dopo ogni parola, fai uno spazio. Compare in basso una zona verde. Qui ci sono diversi simboli. Scegli quello più adatto. Alcune parole possono rimanere senza simboli. Cercali con la posizione lente, focaricali da una tua immagine. Per scrivere bene, devi usare simboli chiari, semplici e poco colorati. Puoi sempre cambiarli usando immagini alternative. Se vuoi associare un simbolo a una parola diversa, ricordati di, di bloccare la carta. Ci sono altre funzioni per pianicolare. Aggiungere. capo con l'icona o con il mio. devi sapere bene l'italiano e conoscere moltissimo trasformare la frase molte volte per tradurla chi ha quanto hai finito salva e chiudi potrai vedere il tuo lavoro in mortalità e la mortalità dai possedere.